Volevamo presentare un'interrogazione al sindaco e all'assessore all competente come gruppo consigliare Movimento 5 Stelle che ha per oggetto il, la questione del Comitato No Cavalcavia Procospea. Un'interrogazione a risposta urgente avente per oggetto proposte di iniziativa popolare, proposte alternative al progetto di costruzione del Cavalcavia in via Alfonsini a Terni, presentata in data 20 gennaio 2014 dal Comitato stesso. Premesso che i cittadini possono proporre all'amministrazione l'assunzione di atti di competenza di giunta e del Consiglio attraverso una proposta di deliberazione avente natura di atto di indirizzo. Considerato che, in data 20 gennaio 2014, con protocollo 008376, è stata presentata una proposta di delibera di iniziativa popolare avente per oggetto proposta alternativa al progetto di costruzione del Cavaccavia in via Alfonsini a Terni, in variante alla delibera di Consiglio che tutto, rilevato che l'assessore all'urbanistica Marco Malatesta aveva eh, dichiarato di, eh, che la Giunta avrebbe deliberato appunto sulla possibilità di rivedere le proposte del Comitato Noca Valcavia Procospea, riteniamo che i cittadini hanno riportato un danno per l'anticipata sospensione del Consiglio Comunale che è quindi doveroso riportare quanto prima all'ordine del giorno dei lavori del prossimo Consiglio la questione in oggetto. Se siano a conoscenza e se intendano fare proprie le stanze portate in Consiglio Comunale da cittadini riuniti nel Comitato Nuova Vaccalia Procospea al fine di conoscere i tempi e le scadenze fissate per introdurre all'ordine del giorno discutere e votare la questione in oggetto, considerando che il limite dei 90 giorni dal ricevimento della proposta di delibera di cui eh, all'articolo 15 del regolamento comunità e suoi istituti di partecipazione è già da tempo scaduta. Se siano stati adottati o si intendano adottare provvedimenti nei confronti dei soggetti responsabili dell'anticipata sospensione dell'attività deliberativa del Consiglio comunale nel periodo preelettorale, perché, come ricorderete, è stata sospesa il 31 marzo 2014 il realtà sarebbe potuta essere sospesa soltanto dal 10 aprile in poi. Questa è stata data la risposta dal Ministero dell'Interno e dal viceprefetto di Terni Vicario, è allegata appunto la risposta che il viceprefetto ha dato al Comitato Noca Valcavia Procostea. Quindi che sia le, eh, dal momento che quella sospensione è avvenuta prima quindi, della data che sarebbe dovuta essere il 10 aprile, ha limitato in modo ingiustificato e arbitrario l'azione amministrativa del Comune di Terni, procurando in tal modo un grave danno ai cittadini. Ternani, visto l'inconfutabile parere fornito dal Ministero degli Interni e dal viceprefetto di Terni, ha acquisito posto dal Comitato Noca Valcavia Progo Spea. Gruppo consigliare Movimento 5 Stelle.